Ciao a tutti ragazzi qui è ForteBer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserire il codice creatore forte Così come vedete a schermo Poi accettare E da ora ogni acquisto che farete Mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Lo so, lo so, lo so, lo so Ma starei dicendo "Parto, ma hai detto che non avresti più giocato a Fortnite In realtà no Se sentite bene nel video in cui appunto parlo del perché mi stia stupendo Fando Fortnite in realtà non dico che avrei smesso Di giocarci ma semplicemente che avrei fatto Meno video cosa che infatti sto facendo Fida di oggi se tocco La sabbia il video finisce Era una challenge che volevo fare da tempo secondo me risulterà Molto carina anche per voi vi ricordo solo di Iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e Di attivare la campanellina tra l'altro ragazzi Stavo pensando di portare su Fortnite anche un video Sul mio armadietto quindi mi raccomando Se questo video raggiungerà i 2000 like io porterò il video Del mio armadietto su Fortnite Ma direi di non perdere altro tempo e di mettere questo bellissimo paio di cuffie Che mi ha regalato Joseph Che finalmente sono riuscito a settare Dopo circa due mesi Perché era il regalo di Natale Lo, lo sto mettendo ora Che è quasi fine di febbraio Ok boys Sloopy Swamp Per il nostro ritorno a Fortnite una speranza di incontrare Meno persone possibili Perché io non so più come si gioca Hanno rimesso la pistola dei pirati Siete seri? Oh però posso fare questa cosa <ride> Divertente È un'arma molto inutile Come prima arma del game Però è molto divertente Sono oh, molto Che l'abbiano rimessa Ok sta un tizio sotto Prima che spreco Dove? Do, do, dove? Dove? Dove? Ok, non ho capito mm. Non è simpaticissimo questo tipo Però sono riuscito a eliminarlo Bella, fratmo Grazie, fratmo Allora, ora come ora La possibilità di trovarsi in mezzo alla sabbia all'improvviso È abbastanza remota Però questo non significa che sia completamente assente Questo è un bot, eh Sì, voglia, È la fra Uh, uh Goll Specialmente quando la safe inizierà a chiudersi. E già il fatto che si sia chiusa a metà sulla sabbia non mi piace. Tizio: Oh oh oh oh oh. oh. Come se. Non ha senso 66 in body shot. Uh, testolina che sbuca. Ah, beh, bot. E però Non capisco perché tutti i bot. Ok, change di fucile a pompa. C'ho due minuti per farmi la taglia. Quasi quasi. C'è finata? Non a me, però. No, a me, a me, a me, a me. Invece a me. Credo sia proprio la taglia Lol Ok, la safe si è chiusa su lazy e un po' di sabbia Se sto attento non dovrebbe essere un problema Bello, bello, bello su 33, 31 Bellissimo Bellissimo, brother Ti curare ti prego, non ti curare ti prego Uh, bello Per esempio qui è pericoloso perché io non ho idea di dove sia il tipo Ok, ho appena capito dove è il tipo, sotto di me Bella, bravo eh, vediamo dov'è la prossima safe. Come qua? Ah, ok, a posto. Eh, per esempio qua vicino c'è già della sabbia, ragazzi, quindi attenti a dove mettiamo i piedi. Ok, bella. Guarda, questa è sabbia. Mamma mia, che panico pensavo che questo spiazzo fosse sabbia. Ok, la safe, ora si chiude. Qua, va bene, andiamo. Cominciamoci a mettere in posizione perché dopo se incontriamo nemici non dobbiamo far decidere a loro dove farci portare Eh mi ha visto Ah no ma è un bot Ok Ormai ragazzi capisco al volo quali sono i bot Lui letteralmente era dietro l'albero Una persona normale non avrebbe potuto vedermi Lui invece mi aveva visto perché i bot sanno in realtà dove sei nel gioco Ok la vedo Io non ci metto piede sto attento Ok è tutta questa zona qui va bene. Vorrei mettermi l'insafe, ragazzi sarebbe un'ottima zona 25 no ah, quello è pericoloso però Non so quanto sia forte, gli ho fatto anche fin troppo poco danno Uh, carino 30, ok Come non ha fatto a farmi headshot? Ero letteralmente fermo però Questo è un altro Signori, signori di boni, signori! Do dove sei? Io non ti vedo neanche. Vabbè, rip... È, è rimasto quello scarso 3-2, quindi è gg. Ok, prossimo game. E... Ok, boys. Uh. Passiamo bene con pompa, va bene, ok Vediamo se so ancora a giocare, io sinceramente non credo Più che altro, quello che noto a mio dispiacere è che in realtà un quinto letteralmente della mappa è totalmente composto da sabbia E non è un'ottima notizia, dato che noi dovremo evitarla Ma credo che inevitabilmente dovremo passarci in mezzo E l'unico modo per farlo è o passare sull'acqua, oppure prendere un'auto Che cosa divertente Signori, signori, signori, ho un tizio in testa, stavo sul telefono Ciao, ciao, ciao Non c'è bisogno, ma stiamo calmi, va. Ma... Cos'è tutta questa aggressività? Cioè, non c'è l'arma adatta Te ne sei accorto anche tu Semplicemente non c'è l'arma adatta Lascia stare Mi spiace averlo eliminato così Pozze piccole, buono Non per forza di fronte, panico Questo è un bot? No, secondo me non è un bot No, no, no, no questo non è un bot Ok Mirava troppo bene per essere un bot Però era un tizio che non era molto forte Simpatico eh sì, fra, ti pensi tu? Io quando facevo queste strutture tu stavi ancora giocando a Minecraft No, not stocks LOL, ok Mamma mia, come gioco male Credo che comunque il gioco mi abbia messo in una lobby un po' più scarsetta Perché non giocando da due settimane Lo fa di proposito Misorella È quello che mi ha sparato? Secondo me no La vaga proprio impressione di no Eh no, quello è un bot No, no, quello mo' viene massacrato Sì E dov'era l'altro? Ok Distruggi l'albero, distruggi l'albero GG mate Mi è andata bene? Non lo so uh. Non mi stava andando per niente, è bene Mi prendo al volo il loot di questo Che ovviamente era nulla Fantastico il tizio là Che non mi ha visto Sarò Che stava anche un altro tizio dietro di lui E lui si è preso l'high ground Ok, sta arrivando il tizio dietro di lui Vediamo se se ne accorge Attenzione Lo vediamo, il tizio Che dici, spari me o lui? Ah Em Em Signori, collaborazionisti, signori Signori, is this collaborazionismo? Ok, fantastico Compagno, non arriva? Arriva, arriva Che bello trovare collaborazionisti dopo il mio primo game Ok, eliminato Andiamo Credo che facendo così io vado un po' più veloce Forse giusto il minimo necessario per allontanarmi un po' dalla safe Solo che a materiali sto messo malissimo e la safe ok, non è sulla sabbia, almeno questo Qualcosa di utile? Mmm, Fantastico Ok, io mangio a profusione, non so neanche se serva Potrei essermi letteralmente scavato la fossa Belli questi, magna papà, magna, magna E pure le splash, fantastico Cos'è? Bende? Va bene? Ok, ok, ho dovuto lasciare la pistola da pi pirata, però siamo salvi. Uh, mi sono appena accorto di aver toccato la sabbia.